Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è un bre Matalo, matalo, camperon dietro la gru Ed iscriverti al canale MaxiMix su YouTube Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un pass in più ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi ed eccoci anche questa settimana ragazzi ad estrarre il vincitore del video contest di questa settimana quindi andiamo a chiudere il video contest in maniera tale che nessuno di voi metterà più partecipo e una volta chiuso il video contest, do una rapida controllata ai commenti alle varie cazzate che diciamo ci sono in più, se ci sono in più, se c'è qualcosa in più. E passiamo mh, dopodiché all'estrazione, ragazzi. Un attimino che è carica, che ci mette una vita e mezza quando ho um, il programma aperto, insomma nulla come dicevo andiamo a chiudere il video contest e vediamo allora ragazzi i requisiti fondamentali per vincere il video contest per vincere questi 30.000 crediti FIFA sapete quali sono lasciare un like al video scrivere partecipo sotto al, al video essere iscritti ovviamente al canale e da avere la lista eh, delle condivisioni o comunque il vostro canale aperto ragazzi il vostro canale aperto in maniera tale che io possa vedere quali sono i vostri video piaciuti quelli che vi sono piaciuti se siete iscritti al canale e tutto il resto questo potete farlo eh, dal vostro menu impostazioni potete aprire il canale e renderlo pubblico in maniera tale che io possa controllare ragazzi mi raccomando non mi lasciate commenti doppi tipo questi qua che eh, mi scassa parecchio la minchia ogni volta stare lì a cancellare commenti doppi o commenti inutili basta lasciare solamente un partecipo ragazzi non dovete lasciare niente altro e, e basta non è che se mettete più partecipo eh, avete più possibilità di vincere anche perché io passo a rassegna tutti quanti i commenti e se vedo commenti doppi o commenti inutili riprenderli e li cancelli quindi ragazzi non commentate più di una volta perché non serve a un cazzo. Quindi, passato eh, questo discorso, andiamo a vedere eh, diciamo se ci sono altri commenti. Altre cazzate. Eh. Dopodiché andremo ad estrarre il vincitore e chi avrà i requisiti sufficienti ragazzi per per aver vinto questi 30.000 crediti allora ragazzi vi premetto una cosa non mi stalkerate chiunque vinca vinca non me ne frega un cazzo non mi stalkerate o meglio non mi mandate 2500 messaggi su PSN perché se no mi fate rosicà io i crediti ve li do potete stare tranquilli per quanto riguarda quello però non siate assillanti, non siate pallosi perché sennò no mi fate girare le palle. Allora, e quindi nulla, andiamo su random picker e andiamo a controllare chi è stato o oh, chi è il vincitore di questa settimana, chi è stato, chi è il fortunato vincitore di questa settimana. Era un po' che non facevo qualche gaffetta, qualche impiccio. Qualche mi mancavano, mi mancavano ragazzi. Quindi niente, andiamo ad incollare il link gli damo stancollata ragazzi vi tengo aggiornati anche con l'orario in maniera tale che vi rendiate conto che il video è paro paro senza tagli e senza un cazzo insomma e andiamo a vedere andiamo a vedere abbiamo estratto il primo vediamo un attimino chi è il primo e vediamo se ha eh, i requisiti necessari soprattutto perché come ho già detto prima i requisiti li conoscete tutti questo utente non ha requisiti necessari per ehm, diciamo per vincere questi 30.000 crediti quindi mi dispiace per lui ha solamente l'iscrizione al canale eh, che non è sufficiente ragazzi non è sufficiente anche se ha messo like al mio video io non vedo la sua lista video piaciuti quindi nulla di fatto mi dispiace per lui la prossima settimana spero che metterà la lista video piaciuti pubblica in maniera tale che io posso verificare se veramente gli è piaciuto il mio video o meno passiamo al secondo che sto estraendo che ho estratto e anche lui eh, ragazzi come avete visto non ha un non ha un cazzo di pubblico quindi passiamo a Paghi vediamo Paghi che cosa ha se ha la lista eh, pubblica che cosa mh, pubblico diciamo sul suo canale come state vedendo ragazzi già vedo parecchi i miei video mh, sul suo canale e qui abbiamo anche l'iscrizione al canale quindi detto questo ragazzi per me paghi eh, è il vincitore mi contatti su PSN senza stalkerarmi per questo video è tutto al prossimo video ciao a tutti I'll leave it on the <laughs> house.